Key Classics Hamburg, riecco Elia Viviani. Bypassata la Vuelta Espana. Grande corsa a tappe da anni appannaggio degli scalatori piuttosto che dei velocisti, alcuni dei principali sprinter del panorama ciclistico internazionale si sono ritrovati ieri sulle strade di Amburgo, per disputare la Euro e Classics, classica di un giorno tradizionalmente in programma ad agosto, un tempo appuntamento imperdibile dell'estate delle due ruote, oggi unica prova tedesca World Tour del calendario UCI. A trionfare è stato Zurro Elia Viviani del Team Sky, che si è aggiudicato la prova grazie a una splendida volata, vinta davanti al francese Arnaud de Mare, FD Illunga e all'olandese Dylan Groenivgen, Lotto Jumbo. Nella top 10 anche altri nomi importanti, come il tedesco André Greppel, Lotto Soudal, il norvegese Alexander Christoph, Katusha Alpecin. Fresco campione d'Europa Ironing, al photo finish proprio su Viviani, e il transalpino Nacer Boani, co Il podio della classica di Amburgo 2017. Fonte. Ledizione 2017 della classica di Amburgo è sostanzialmente pianeggiante, 217 km complessivi resi interessanti dalla tripla scalata del Vaseberg, strappo di 700 metri, sotto una pioggia incessante, che condiziona la corsa soprattutto nella prima parte. A tentare l'avventura sono inizialmente il polacco Kamil Maleki, Cicci Sprandi, e il russo Nikolai Trusov, Gadpromerusvelo, che guadagnano anche oltre 5 minuti sul gruppo, prima di essere risucchiati dalle squadre dei velocisti. L'azzurro Moreno Moser, Astana, prova a inserirsi in fuga. Ma il suo tentativo è destinato a fallire, per un finale che si caratterizza per scatti e controscatti, tra cui i più significativi sono quelli del trio composto da Sylvain Dillier, BMC Racing Team, True Scorsight, Astana, e Patrick Stos, CCC Sprandi Polkovice, tutti ripresi ai piedi delle rampe del Vaseberg. Non servono a evitare una volata di gruppo gli allunghi di Sonny Colbrelli, Baraim Merida, e Greg Van Avermae, BMC, perché il team Sunweb conduce tutto il plotone compatto sino all'ultimo chilometro. Lo sprint è tutto dell'italiano Elia Viviani che di forza batte Arnaud De Mare, FD Ilunga e Dilangroene Vegan, Lotto Jungbo, prendendosi anche una piccola rivincita su Alexander Kristoff, Katusha Alpecin, che lo aveva beffato due settimane prima nella prova in linea di Erning. Per l'azzurro del Team Sky si tratta del primo successo in una classica, avvenuto nei giorni del suo addio alla squadra britannica delle Magliette Nere. Viviani in 5 ore 15.51.